Oggi Seba farà il tour di uno Yako and Store e comprerà due utilissimi utensili che gli permetteranno di realizzare uova sode con le sembianze di un coniglio e un orso. Insomma, quelle cose che ti servono in cucina un sacco! Inoltre preparerà un delizioso, a sua detta, sandwich di tonno e granchio a forma di orso Bruno. Riuscirà il nostro eroe a passare i provini Del prossimo Masterchef O gli rifileranno un ordine restrittivo Anche per un singolo fornello elettrico Ciao a tutti ragazzi sono Sebastiano Serafini E benvenuti su un nuovo video di cucina Allora oggi mi sono dedicato a cucinare Delle uova, sode e un tramezzino Allora è stata un'esperienza più difficile Di quella che pensavo Comunque in questo video vedrete io che vado Al Chiaquen Store quindi nel negozio a 100 yen A comprare queste due meraviglie Della cucina che sicuramente non potranno mancare A casa vostra quindi vedrete io che compro queste cose e poi io che mi diverto A cucinare praticamente queste uova A forma di orsetto e di coniglio E poi questo tramezzino a forma Di porcellino sono venuti stra bene Mi raccomando vi divertirete un sacco Anche con questi penso che farò Un giveaway perché non si sa mai. In ogni caso ditemi che cosa ne pensate Nei commenti ditemi se secondo voi Sto migliorando nella cucina Vabbè non voglio rovinarvi la sorpresa Quindi ci vediamo domani alle 2 e divertitevi con questo mio video di cucina Ciao Ciao ragazzi oggi vi porto all'interno di un piano in shop, in cui tutte le cose costano 100 yen, che è un po' meno di un euro. Poi ci sono tutti: um, queste qua praticamente le coppie. Se lo attaccano al cellulare, vedete che sono due: ah no, questo no, scusate. Questo non è per le coppie, però vedete, sono gli strep ad attaccare le chiavi ai cellulari. Questo è Kumamon, che è un personaggio della provincia di Kuma. E eh, scusate, Kumamoto. <ride> e ci sono le meravigliose scarpettine. Queste sono belle. Poi, che altro c'è? Vediamo. Oh questi bambini nudi e altre stripe tutte queste cose Poi potete metterci una foto del vostro gatto o di chi volete, magari del, del gatto che mi continua a graffiare non sarebbe una brutta idea magari poi mi inizia a volere più bene poi qua ci sono le trappole per questi scarafaggi giganti che ahimè in Giappone non c'hanno i ragni ma c'hanno gli scarafaggi vari sacchetti per le varie cose poi andiamo avanti: vabbè, le carte igieniche costano un euro però oddio, con 80 centesimi ne hai 4 costicchia un po' sembra a me e questo che carino che cos'è, ah questa è per accendere il fuoco guardate che bellino Fantastico. Però si chiama belle bacchette di tutti i tipi e di tutti i colori, i guanti, il praticissimo porta banana, ovviamente utilissimo. Proprio mi raccomando, vorrei comprarne 5 questo è per fare invece gli onigiri Per farli, sapete, i triangolini di riso Per farli belli cotti alla brace O barbecue E potete fare lo stesso anche con i funghi Poi cos'altro c'è? Questo che è carino Ah, questo qua è bellissimo Perché praticamente lo metti giù Quando cuoci le uova E praticamente ti dice se le uova sono cotte Se le vuoi metà Se le vuoi belle sode E vedete, in base a quanto si colora questo Potete immaginare, vedete? Carino così quasi me lo prendo E poi cos'altro? C'è la gratuggia. Le varie formine Con i cuoricini un sacco di puttanati usi il porta onigiri Carinissimo Vedete con questo potete fare le forme dei, dei triangolini Se non siete molto bravi Oppure potete fare le palline di riso con questo Che... Oh... E qui potete fare le uova a forma di. magari quasi questo, questo qua me lo compro. Potete mettete praticamente dentro l'uovo. Una volta che l'uovo è sodo lo mettete dentro. Come si fa? Cioè praticamente mettete dentro in questa formina lo yudetamango e poi vi prenderà la forma di questo bel coniglietto o orsacchiotto. Questi qua quasi quasi provo a farle. Questo è per fare i frullati di fragola. Questo penso che lo puoi usare solo una volta. Metti dentro il latte e poi dovrebbe diventare vabbè intanto io mi provo queste che così facciamo un altro video di cucina oggi cucino solo le uova qua invece puoi fare i panini ma che bella trovata ma dai che proviamo a fare anche queste insomma proviamole tutte le cagate no poi invece puoi fare praticamente i sandwich con il tonno che io sapete che c'è anche il pulsante del tonno ve lo ricordate nel mio video della casa che li posso ordinare il tonno soltanto premendo pulsate e poi poi parti praticamente queste meravigliose formine ce le compriamo tutte le posate perché dovete sapere che Notizia Shock in Giappone usano anche le posate per chi non lo sapeva ma praticamente troviamo tutti i recipienti possibili ed immaginabili poi questo non è il reparto più interessante devo dire qua c'hanno i vari timbrini sapete che al posto della firma come vi ho già insegnato in Giappone si usa il timbro in cui è stampato il cognome vostro E qua potete comprarveli praticamente con tutti i vari cognomi Oddio, di solito per documenti importanti vi conviene farvelo fare su misura Perché questi, essendo che se lo può comprare chiunque, sono un po' più rischiosi In ogni caso, tutti i timbri hanno un key, cercano di farli un pochino diversi Quindi un che di diverso ce l'hanno Quindi se proprio non lo prendete proprio uguale, vi scoprono Quindi è un po' più sicuro comunque della firma Vabbè qua c'è scritto che praticamente se volete provare a rubare Ci sono le camere che vi stanno guardando Ma comunque in Giappone tanto non ruba nessuno uno, quindi non c'è nessun problema. I block notes a forma di micina sono fantastici, non li volete? Questa comunque, appena finirò di, di cucinare, quasi quasi faccio un giveaway. Cos'è questa? Ah, il sereno della bici. Devo dire che penso che farò un altro video sui xiaquem, perché questo non era il xiaquem più interessante. Queste sono le maschere per il viso, all'acido yanononico. Poi qua ci sono i vari timbrini che potete mettere sulle chiavi o per decorare lettere e cose così. I vari trucchi, oddio non so, i trucchi da un euro quanto siano meravigliosi, però in ogni caso ci sono anche quelli. Qua un po' per fare le decorazioni natale, tutte le cose per pulire, guardate come in ogni cosa in Giappone, Cercano sempre di metterci un personaggio carino sopra c Ho solo due minuti in questa telecamera Quindi forse mi devo spicciare a finire questo video E poi qua ci hanno tutti i vari hangers Adesso andiamo a comprare questo Se non vedo altre stronzate Meglio se non mi guardo troppo intorno Perché sennò comprerei altre cose Qua sono tutti i timbrini quei mici Che belli Quasi quasi me ne compro uno No dai Cuscini Le candele Questo è un po' con le candele Gli orologi è da 80 centesimo Ma fanno a farli così? Lo sciacquone per il cesso, come si chiama questo qua? Utile comunque questo qua per fare la casa più bella e profumata Direi che per oggi se non mi voglio comprare un ray coat Queste praticamente sono queste giacchette di nylon Che praticamente ti ricoprono dalla pioggia, no? Ti salvano dalla pioggia, penso che le puoi usare solo una volta però Poi vedete hanno anche i vari drink Quindi vendono anche un po' da mangiare ma solitamente sono più per queste cose qui Penna occhiali, occhiali a un euro ma siamo pronti questo ha i portaocchiali Anche questo potrebbe essere utile Poi gli ombrelli Che però gli ombrelli secondo me costeranno un po' di più Ma no sempre 100 centesimi E qua tutte le lettere Vi ricordate anche quella del matrimonio La potete comprare qui Che sono quelle per augurare Buon matrimonio Vabbè io vado a comprare questi Poi vado a casa e vi cucinerò queste uova Ci vediamo dopo Ciao Questi non li avevo visti ma sono fantastici Praticamente sono i portapile Avete presente quando c'è lo spin-off dove mettere le cose E qua puoi metterci questo quando non hai niente attaccato Così per abbellire la casa Quello del panda è bellissimo se ce l'avessero per le prese italiane Forse li comprerei Poi qua c'hanno tutti i vari tipi di ramen Tutte le patatine Tutte le stronzatine Che insomma non fanno bene ma sono buone Qua tutti gli integratori E insomma c'è un po' di tutto in questo negozio E qua ci sono queste per fare il riso più buono Vedete? O gli onigiri un po' più decorati Questo è hanpamen che ve l'ho già detto Un po' tipo la pimpa in Giappone O Peppa Pig magari Carine Questo qua praticamente li mettete sul riso E così diventa più buono Kakego ham Vedete? Questo è da Kokoichi Bank che è un negozio di carry che è molto buono Vabbè usciamo e andiamo a preparare le nostre uova Che bel cane Allora andiamo a comprarci tutto l'occorrente Qua ci sono 10 uova A 2 euro io metterei un po' di kanitama Che sono un po' di granchio E poi dobbiamo prendere il pane Ma perché non devo prendere 100? Vabbè non c'è tipo più piccolo Ma così ho paura che Forse questo si è Questo perfetto Sono 3 slide quindi riusciamo a farci almeno un sandwich Quindi possiamo fare i nostri sandwich E il nostro uovo coniglio Non vedo l'ora, ciao Bene, allora mettiamo sull'acqua calda per fare le uova Aspettiamo un po' che bolla E poi metteremo giù le uova Quante ne facciamo? Facciamone due, così possiamo fare un orso e un coniglio sto tirare questa linguina, vedete? Ah. Ok, e voilà, le nostre uova Togliamo il bollino e le mettiamo in pentola Forse ci conveniva comprare anche quella specie di, di pulcino Che mi diceva quando erano cotte Ma vabbè, teniamo l'orario col telefono magari Facciamone quattro perché siccome sono sicuro che mezza le spaccherò Se ne facciamo di più abbiamo più probabilità di farne almeno alcune giuste Bene, mettiamo giù le uova l'acqua non è che vuole... Oh, secondo voi si spacca quella? Speriamo di no Mettiamone quattro, dai Oh, si è già rotta No, non si è rotta ma che sei? Dai, che se ne importa? Facciamo 5 uova, magari le mangio domani Non ce ne stanno altre? No, meglio di no, <ride> se no trabocca, vabbè Aspettiamo che le uova si cuociano, 5 minuti, mettiamo il timer Oh mio dio, qui bolle tutto, mamma mia Intanto ho chiesto a Siri quando ci vedo un uovo a diventare sodo, vediamo cosa mi dice internet Che va lentissimo, non so perché, ok, quando ci vedo un uovo a diventare sodo, 7 minuti, ok Crediamo a Yahoo Answer qua, intanto vi sto bruciando casa Momento della verità, vediamo se l'uovo è pronto Perfetto, questo mi si è già rotto, quindi prendiamo uno che non si è rotto mio Dio, ma che sto facendo? Accidenti, ma... Ok, prendiamo queste due uova qua. Vediamo se riesco a sbucciarle. Vabbè, non è che sia bravissimi a far vedere le uova che le sbuccio, però ci provo. Io inizio a sbucciare le uova con una mano sola. Vediamo se ce la facciamo. Vabbè, diciamo che sapete sbucciare le uova dai non ve lo devo mica insegnare io quindi meglio che le sbuccio con due mani ci vediamo quando le uova sono sbucciate perfettamente ciao ok vabbè che non sono un esperto di cucina ma l'uovo sodo ha questo forma vabbè comunque io voglio partecipare a Masterchef. allora facciamo con questo facciamo l'orsetto eh lo metto dentro allora mettiamo questo uovo perfetto uscito proprio da Masterchef nella nostra confezione per fare l'orsetto lo mettiamo dentro così chiudiamo e dovrebbe Venire. Ah, come cavolo, si chiude? Mi sa che già. Ok, chiudiamo, aspettiamo dieci minuti. Intanto sbucciamo l'altro, sbucciamo e, e adesso facciamo anche il coniglietto. Il secondo si è sbucciato un pochino meglio. Quindi, vabbè, se Giotto avesse fatto invece di fare i cerchi perfetti, avesse. Oddio, sei un po' rotto. Vabbè, ma chi se ne importa. Adesso lo mettiamo dentro qua. Vedrete che diventerà alla perfezione. Ok, via. Apriamo. Ok, siete pronti a vedere il coniglietto, secondo me, siccome non è cotto bene ho un po' di paura Comunque chiudiamo e aspettiamo 10 minuti e vediamo se questi ovetti diventeranno perfetti Comunque costano solo 100 yen, eh. infatti ho, ho grandi aspettative, non deludetemi uova d'oro Diventerete due animali perfetti, secondo me il coniglio viene bene. Ok, allora mentre che aspettiamo che le uova si cuociano, io direi di preparare questo meraviglioso sandwich Lo facciamo così Ok, si è aperto Ci Ha la forma di un porchetto, benissimo Allora, noi prima quindi dovremmo fare il sandwich Da quello che ho capito Metterci dentro il tonno quello che vogliamo E poi lo mettiamo in questa formina, giusto? Bene, lo mettiamo in questa padella Che tanto questa si può mettere nel microonde Apriamo il tonno e lo mettiamo giù Qui, yay Bene, posizionato il tonno Adesso lo prendiamo Prendiamo anche dei kanikama Che sono questi spiedini di granchio Tipo il nostro surimi ma più buoni Ne bastano due mi sa Mettiamo così bene Posizioniamo questo mettiamo anche l'altro E adesso noi dovremmo metterlo in questa meravigliosa formina Non so come ma Vedo che si metterà Secondo me faremo un cesso Già me lo sento Allora mettiamo questo così Bene Poi ci mettiamo sopra l'altro porco E adesso dovremmo spingere Oddio, qua non viene fuori niente Ok, proviamo con due mani, così? Ok, vabbè, ho messo il pezzo di surimi perché c'era scritto che bisognava mettere la faccia Vabbè, io non c'avevo uno shumai, quindi ci ho messo questo Ok, quindi adesso si dovrebbe mettere in forno questa cosa per 30 secondi um, Non è che... Oh, um. Ok Ok, non è che era proprio l'idea che avevo in mente, ma... Ah, perché la faccia è di qua, che comunque non è venuta lo stesso. Ma, vabbè, togliamo... Beh, sai cosa faccio? La faccio con la nori. Vabbè, però sono sicuro che le uova invece saranno venute benissimo. Vediamo, momento della verità. Sto per aprire l'uovo numero uno. Qua si gioca la mia partecipazione a MasterChef. Ah, ah, sono io un deficiente... Cos'è? Oh, è qua un po' venuta la faccina, ma sono sicuro che, vabbè, questo è venuto un po' male, ma il meraviglioso orsetto sarà venuto benissimo. Vedere, vedere, vedere. Che Non si apre, vuol dire che è venuto bene, penso, è un buon segno. Allora. Ok. Beh, direi che, non lo so, io avevo un'idea diversa quando, cioè, um, Ok, vabbè, comunque io mi gusto questa deliziosa cenetta Spero di avervi insegnato altre due meravigliose ricette giapponesi Super kawaii, ossia cute Guardate che bello questo, perlomeno è venuto bene Da un lato E ci vediamo domani con un altro meraviglioso video Io intanto mi gusto questa cena deliziosa Proprio mi sembra quasi un peccato mangiare questo orso Io la, fa la, faccia, la faccio lo stesso, adesso io la faccia, vi insegno come si fa a fare la faccia fatta bene degli orsi oh. Vabbè, lo smile, adesso facciamo l'occhio che bello occhietto ok, ecco qua mio dio è un po' inquietante Sono riuscito a fare l'orsetto yeah! Posso partecipare a Masterchef Va bene Sembra più un pumpkin Sembra più una, una di queste Come si chiamano? Zucche di Halloween Vabbè è fuori stagione Ci vediamo domani con un altro video di cucina Sempre le due Grazie per essere stati con me